spacchettiamo un po' del mio shopping che ho fatto messo in mente in centro e ci sono anche delle cose interessanti e lo faremo mentre chiacchieriamo anche un attimo di ma le persone sono davvero così? sono rimasta un pochino basita. comunque direi di iniziare e ti ricordo che se vuoi essere sotteggiato per ricevere un regalino da me e devi lasciarmi un commentino ed essere iscritto al canale ovviamente quindi iniziamo se non sai di cosa parlo Vai alla fine del video, mi raccomando. Allora, prima di tutto, il primo shopping che ho fatto è stato da Yves Roche. eccolo qua, e mi hanno dato un po' di cosine, ovviamente scontrino alla mano, questo. Dunque, dunque, dunque, vi faccio vedere direttamente che cosa. Ah no, aspettate, perché c'erano tre omaggi questo mese. Allora, gli omaggi di questo mese erano il pennello da cipria che non ho ancora aperto è mini pennello da cipria però devo dire che rispetto agli anni scorsi sono belli morbidi quindi mi piace anche se è piccino poi altro mini size questo è del loro mascara miracoloso il sexy pulp questo è fantastico è spesso in regalo ma davvero è fantastico e poi magia sorpresa in questo caso era questo che è il profumo solda azzurra con la fialetta spray ok poi col prima la mano vi dico che cosa ho preso sconto del 40% allora ho ripreso l'immancabile via la borsa è il correttore aranciato per le occhiaie questo è fantastico perché mi va a coprire le occhiaie le discromie delle occhiaie poi sopra applico il fondotinta e un altro correttore, quindi stratifico, ma questo per me è indispensabile. A prezzo pieno costerebbe 9,95 con lo sconto di 40, l'ho pagato 3,98€. E poi, questo che ve ne avevo parlato, che ho detto che mi interessava ed ero curiosa di provarlo, è della stebo vegetale, la lozione bifasica matificate col polvere di tebo reale. Per pelle misto grassa è questo qui. La confezione è un 150 ml, prezzo pieno 9,95€, lo peso con ascolto le 40€, quindi sempre 5,97€. Allora, questo tonico dovrebbe essere una parte in tonico e una parte più scura, che un po' si vede, in cipria. Quindi va Shakerato, Il profumo è quello classico, devo vedere. Ma, se non avessi sparato un po' ovunque sul tavolo è un tonico fresco ma è già asciutto Uh, questo è davvero interessante da provare poi non è neanche un punto verde quindi cioè, è già asciutto sento la pelle asciutta è interessante da provare sicuramente, avevo fatto nel video avevo detto che questo era tra i prodotti da provare ed effettivamente mi interessa è asciutto oh, interessante, vedremo e poi ve lo recensirò e gli altri prodotti che mi interessavano sono punti verdi quindi aspetterò una qualche promozione quando c'è il periodo in negozio con i set per vedere qualcosa allora qui vi voglio raccontare una cosa perché secondo me le commesse sono sante Dunque, io, ehm, ero in fila alla cassa, intanto io vado in centro in questi negozi una volta al mese, quindi mi godo un po' la passeggiata, il negozio per il centro e guardo tutti i negozi curioso, con calma. Allora, ero in fila alla cassa, avevo preso i miei, prodotti, i miei due prodottini con lo sconto, avevo la tessera, avevo la cartolina quella mensile, c'era una ragazza prima di me che comunque stava servendo alla cassa, poi c'ero io, arriva la signora... Anche ben vestita, ma non c'entra niente, prende una crema proprio così la prende dal, dal, dall'espositore e poi si mette, lì, da, le, si mette lì, si mette lì di fianco tanto. Ce l'avevamo noi in fila. C'era cioè, la ragazza che la stava servendo e c'ero dietro. Io finito di servire la ragazza. finto di servire questa ragazza che ha pagato. E, tac, e mette il suo prodotto lì dalla cassa, dico e io. Cioè, sono qui per bellezza, sono non so, mh, trasparente, eh, allora la commessa la solita che oltretutto è gentilissima, dice ma veramente c'è prima la ragazza, grazie per la ragazza, e eh, ho detto ma mamma, se ha solo quel prodotto, poi ho preso in mano, quindi sembrava sicura perché l'ha preso, se ha solo quello non si preoccupi, io ho anche tutte queste altre cose, quindi vada pure. Non ha detto niente, eh, neanche grazie, neanche mi scusi, niente. No? Vabbè. E niente, ed è... Fa per pagare, ed è, la commessa, le chiede... Mi viene da dire il nome della commessa, ed è invece di dire la commessa, perché la conosco per nome, perché è simpaticissima, ed è, Le chiede anche la tessera, perché le chiede sempre, lei... No, con me no, va bene. Se mi dice il nome, ed è, La cerco al computer, così, ed è ha detto che cercava il nome e inseriva dopo per la prossima volta i punti, non ho capito come faceva comunque sapranno loro magari scriveva il numero da testa suo scontrino la volta dopo gli dava i punti non lo so, la cerca e non la trova, non la trova diceva oh, guarda, che non la trovo oh, forse di questa non ce l'ho Dico: Vabbè, ma a questo punto la vuole fare? sì Dico, non solo si è passata davanti ma tessera e poi, dopo la vuoi anche fare? C'era cioè, la commessa che mi guardava e gli dice: Scusa, gli dico, non ti preoccupare, non è mica problema. Ed ehm, gli ha, gli ha fatto copiare tutta la tessera con tutti i dati ed è ehm, fatta atti firmare attivare. Ed è ehm, questa signora, dopo aver pagato, gli chiede: Ma eh, perché? Ah, scusate, perché quando ha scritto l'indirizzo, un po' sentivo ovviamente ero dietro ed eh, ha dato un indirizzo che non è della mia città. A dire il vero non è neanche della mia regione ecco, però può essere che la residenza è un'altra parte ed è... e non, non voglio dire che città, che città che provincia perché alla fine non c'entra niente non vuol dire che le persone di quella provincia sono, si comportano così ha dato un indirizzo mh, di una regione fuori dalla mia quindi che non, non era sicuramente non è mia regione ecco e, al momento l'ha pagato poi prima andare dietro ma hai detto la città: in che farmacia lo trovo? Allora la commessa gli ha spiegato gentilmente che no, e il nostro marchio non si trova in farmacia, ma ne sono i punti vendita questi, questi corner, le diceva corner, oppure dal catalogo e dalle venditrici, guarda, nella mia città e i negozi dov'è? Hai detto il nome della città ha guardato, ha detto che era la provincia di una città, non era proprio quella città proprio fisica e ha detto no, e qui ancora non c'è però, allora la testa non mi interessa la testa è andata dunque, sei passata davanti, uno che prodotti hai preso così al volo, sei entrata e preso dritta e poi sembrava che conoscessi il marchio invece a quanto pare, no non ho capito questa cosa. Passi davanti, oltretutto, vuoi fare la tessera? Dico, vabbè, comunque, compilare i dati un po' ci vuole. E oltretutto, sei anche proprio maleducata. Non mi cioè, una volta compilata, lascia lì è andata. Vabbè, poi parlando con la commessa, un po'. Cioè, <ride> sei proprio santa ogni tanto, glielo dico, perché de... non rispondere male a certa gente o rimanere rimane spiazzati. Dico, vabbè. Poi è arrivata altra gente, quindi sono andata anch'io, perché io non volevo stare chiacchierare mentre magari c'è la fila, quindi... Però, ok. Poi ho fatto un giro, sempre per il centro. sono andata a Tiger, a Tiger cercavo delle cose che non ho trovato, ma ho visto che hanno rimesso fuori le buste sorpresa, però solo quelle XL, al prezzo nuovo di 6 euro. Sinceramente non la volevo prendere, ma dato che non ho trovato niente eh, di quello che cercavo, ho detto vabbè prendiamo una busta xl da 6 euro oltretutto mi ha ispirato questa perché vedo qualcosa di rosa e peluscioso. spero che non sia una feca ed è l'ho presa è anche bella pesante l'apriremo comunque in un altro video sicuramente e andiamo avanti altra cosa sono andata da casanova perché eh, volevo delle cose aspetta che lì trovo sempre le yankee e infatti Adesso ve lo mostro perché ho preso il set, questo, natalizio della Yankee Candle, quindi sono tutti i devotivi della linea natalizia e sono le 4. E, eccolo qua, 9,95 euro. Poi dopo, dato che è una cosa che ho visto da mia madre e dovevo assolutamente avercelo anch'io, cioè il timer a buffetto, dovevo assolutamente avercelo anch'io, il prezzo qui non c'è, oh, guardate che carino, carissimo è carinissimo ok e il prezzo qui non c'è ma ve lo dico io e per collo scontrino qui anche qui voglio dirvi qualcosa comunque ed è timer timer 4,90 euro ok e poi poi la ragazza mia normalmente con le Yanki mi mette la borsa delle Yankee comunque la ragazza mi ha messo dentro gli acquisti mi ha detto il prezzo ed io e il prezzo che oltretutto è 15,05 euro comunque io avevo soliti buoni perché ho sempre i buoni e glieli do a pagare buoni a 5 euro quindi avevo 3 buoni a 5 euro e detto, poi il resto te lo do in moneta dico se sì, si sì, va bene inizia a passare i buoni e non li passa perché c'è stato un aggiornamento e è... dico vabbè non è, non è un problema magari se forse potevi dirlo prima visto che i buoni ce li avevo in mano non è che glielo ho dati all'ultimo ce li avevo in mano al momento che gli ho dato il cestino con i prodotti Potevi dimmi anche per fortuna che ho preso poche cose, quindi ce le avevo 15 euro. Dico, ok, va bene, e non c'è problema, i buoni sono ancora validi, li uso la prossima volta. Poi dopo però ho detto, ma 9,95, 4,90, ma ero già fuori, ho detto, boh, vabbè. Poi guardo lo scontrino, e a questo punto ve lo voglio fare vedere, se si vede, sacchetto carta, 20 centesimi. Allora, tu la borsa me l'hai data in automatico intanto perché normalmente me le dai sempre con le Yankee, me le dai sempre la borsa proprio della Yankee, non quella di Casanova, me le hai date in automatico e io avevo le mie borse dietro, le mie, le mie solite in tela. Se tu mi chiedevi vuoi una borsa, io la borsa ti avrei detto di no, perché ho le mie. Invece, proprio me le hai date come solito perché, io quando prendo le Yankee, mi dà la borsa della Yankee della Yankee Candle, e non me la fa mai pagare. Questa volta lei ha messo la borsa, mh, senza chiedere niente e costa 20 centesimi 20 centesimi questa cosa in carta secondo me se a fine giornata fatto sempre così i soldi ne fanno comunque sia e anche qui vi devo raccontare una cosa perché la gente mi stupisce sempre di più vi ho detto che ho pagato sì ve l'ho detto la gente mi stupisce sempre di più allora fino alla cassa c'era un uomo che stavano servendo una ragazza, per me sono tutte ragazze, poi c'ero io e poi c'era un'altra persona, qui eravamo in fila alla cassa, di fianco c'era l'altra cassa, eh, però era chiusa, c'era una, una delle commesse che era girata di spalle stava facendo delle cose in una scatola, stava sistemando così, vabbè comunque c'è la, la fila alla cassa che procede tranquillamente, eh, arriva una signora con il suo cestino, la signora anche distinta ecco la, la definirei distinta con questo cestino si mette nella cassa quella chiusa, quella vuota e inizia a fare così sul tavolo con le unghie questo il tavolo cioè, è una cosa che io non sopporto poi dico scusa senza di dire niente e lì che tamburella sul sulle tavolo sul tavolo della cassa con le unghie e continua a guardare la ragazza girata di spalle che è la ragazza e si vede che, non so, penso io che l'ha commessa girata di spalle e l'ha pensato deve chiedere qualcosa come anche noi abbiamo pensato nessuno ha detto guardi che la fila è di là pensavamo che fosse lì per chiedere qualcosa anche se però sinceramente si dice scusi non tamburellare così con le dita allora l'altra commessa girata di spalle gli ha detto eh, ciao arrivo subito un attimo dice a me è proprio così, allora, la ragazza si gira e dico, eh, sì sì, un attimo solo che arrivo, devo finire un attimo una cosa, ma arrivo subito, A l'età di tua madre, dammi del tu, io già da questo, commesse siete davvero del sante, perché io già da questo mi sarei rigirata e l'avrei ignorata, comunque è stata gentile, dopo ha finito, non sempre in fila alla cassa, intanto la fila procedeva, era quasi il mio turno, e quest'altra commessa invece che stava facendo tutt'altro, ha finito un attimo, perché stava sistemando delle cose in, in, nella scatola lì dal, dal computer, si è girata, gli indica pure, e ha dato il, il cestino. allora devi pagare. Cioè, cosa sei troppo chic per noi? è la cassa privilegiata? Vabbè, ha guardato un attimo, ha guardato eh, la commessa ha guardato un attimo la fila, ha guardato che era lì... Eh, a questo punto, vabbè, gli ha fatto, fatto cassa, aveva pochi prodotti, gli ha fatto cassa, l'ha ha fatto pagare, ha pagato tranquillamente. La signora, mentre prende la borsa, si gira, che oltretutto, eh, come spiegarlo? Ok, c'è una cassa, c'è una cassa, c'è l'altra cassa, nel mezzo tra le due casse, tra le due casse c'è un espositore, ok? Quindi quelli in una cassa si spostano in qua e quell'altra cassa si spostano in là. E invece lei no, si è spostata, ha preso la borsa e poi si è girata, ma con la borsa in mano è proprio l'ha presa, si è girata contro l'espositore e ha tirato giù davvero tutto. Guarda la commessa, non sono stata io, sono caduti da soli. No, veramente tu con la mano hai tirato giù tutto. Comunque, era come se no. No, non si preoccupi. Comunque, Ed, eh, ci penso io a tirare su. Questa, niente, non ha detto niente, proprio neanche. Mi dispiace. Niente. E, a prendere il suo bosco di acquisti. E intanto che si allontana si sente, ma lo dice a voce alta: Se imparano a mettere su, non devono fare il doppio lavoro. Se imparano a mettere bene, non devono fare il doppio lavoro. Qualcosa del genere. E hai messo bene, ma tu hai tirato giù tutto sinceramente anche a me una volta quella borsetta perché era in uno spazio era, non mi ricordo in che negozio la saponeria nel primo natalizio che c'erano tutte queste piramidi di set natalizi in mezzo alle, al negozio proprio quindi quella borsetta ci ho preso conto e ne ho fatte cadere due o tre sinceramente ed ho chiesto scusa poi le, le ho raccolte io una ragazza ci penso e dico no no tranquilla ci penso io anche perché, perché erano tre eh, anzi mi dispiace che non ci vuole tanto, io mi chiedo, è vero non ho tantissimi rapporti tutto il giorno con le persone e poi era in un momento che, è, come dire, ero tranquilla perché comunque era pomeriggio di shopping in centro io la faccio una volta al mese, ero, però ho fatto tre negozi, due dei quali due persone maleducate ma davvero maleducate, quindi penso in un giorno a un singolo negozio le commesse quante ne vedono. A volte capisco davvero perché le commesse arrivano a sera che hanno i capelli dritti, perché cioè, voi siete sante, ma siete davvero sante, devono fare un corso di yoga, secondo me, per riuscire a essere così. Ma tirato su un po' la giornata, che sono andata in posta, lì in, posta, in centro, non ci vado mai perché... Io santo alle poste del centro, sono abituata al mio piccolo paesino dove ci conosciamo, io e la ragazza ci conosciamo proprio tranquillamente. Nelle poste in centro dove devi prendere il numero, aspettare il tuo turno. E invece la ragazza la, la, la, la detto, lo sportello è stata anche gentilissima, simpaticissima, forse perché aveva solo di chiusura, faceva anche le battute e quindi anche carissima tirate un po' sulla giornata perché pensavo già addio al posto è in centro e invece perfetta, ho fatto tutto ho fatto tutto bravissima e niente era solo per condividere un attimo di ma che cavolo ma davvero ma la gente è tutta così se voi per caso lavorate in un posto a contatto con il pubblico ditemelo ma davvero siamo davvero così maleducati oppure ci vuole così poco per mh, scusa grazie, invece è proprio maleducazione, ma davvero maleducazione, Bo, brutta brutta cosa, davvero una brutta cosa, a mio avviso, comunque con questo è tutto, ed, eh, fatemi sapere cosa, niente, fatemi sapere, sì se volete che vi interessa questo prodotto, date stare assieme, e niente, al prossimo video, ciao ciao, ciao. ehi sono qui, ciao!